titolo della meditazione di oggi è la nostra venuta in mezzo a voi Sono, eh, siamo il capitolo 2 i primi 12 versetti voi stessi infatti fratelli sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è stata inutile ma dopo aver sofferto e subito il a filippi come sapete abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E il nostro invito alla fede non, è, non nasce da menzogna, né da disoneste intenzioni, e neppure da inganno. Ma come Dio ci ha trovato degni di affidarsi il Vangelo, così noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Mai infatti abbiamo usato parole di adulazione, come sapete, né abbiamo avuto intenzioni di cupidicia, Dio né testimone, e neppure abbiamo cercato la gloria umana né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece, siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi, infatti, fratelli, voi ricordate, infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno. Vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio, voi siete testimoni, e lo è anche che Dio, che il nostro comportamento verso di voi che credete è stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete pure che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio che vi chiama al suo regno, e alla sua gloria potente anche questo secondo capitolo in questa parte che abbiamo letto e, è molto bello e interessante vedere eh, come paolo entra subito nel vivo del ministero della sua missione dopo aver ringraziato questo grande ringraziamento ora entra dentro il concreto Innanzitutto parte dalla venuta dell'Esodo, il nostro Esodo, quindi questo popolo che è sempre in cammino. No? La nostra venuta da voi non è stata inutile, è stata utile. Poi la consapevolezza. Paolo richiama più volte alla consapevolezza la comunità di Tessalonica. Infatti eh, per eh, quattro volte Paolo ripete, sapete bene, come sapete, come sapete, eh, voi ricordate, sapete pure, quindi eh, c'è anche il voi ricordate, voi siete testimoni, sei, quindi quattro volte sapete, sapete pure, e poi eh, ricordate, siete testimoni, cioè Paolo sottolinea, fa leva sulla consapevolezza delle tessalonicesi e la paresia cioè la franchezza con la quale è stato annunciato il Vangelo e infine l'immagine come un, una madre, come un padre questa cura che l'Apostolo ha avuto nei confronti dei tessalonicesi è una pagina stupenda quella del secondo capitolo di questa prima lettera ai tessalonicesi in essi vengono delineate le caratteristiche essenziali di un Apostolo e le modalità con le quali si presenta il missionario del Vangelo, sulla base dell'esempio offerto dallo stesso Paolo. Di fatto Paolo parla solo di sé qua, quindi potremmo chiederci ma Paolo insomma, cioè, sarà un po' un narcisista, sarà uno che gli piace mettersi in mossa, come mai che Paolo parla così tanto di se stesso? Come mai in questo secondo capitolo lui parla solo di sé e non parla di altro, sembra almeno che sia così e in questo mh, parlare di sé chiama i confratelli di Tessalonica, i fratelli di Tessalonica alla consapevolezza, sapete bene, siete testimoni vi ricordate e così via innanzitutto partiamo eh, da eh, questa nostra venuta in mezzo a voi non è stata inutile. La nostra venuta, il nostro esodo, il percorso che noi abbiamo fatto per venire da voi non è stato inutile. Innanzitutto, come dicevamo ieri, è stato spinto dallo Spirito, cioè hanno tentato di andare da una parte, hanno tentato di andare dall'altra e poi invece sono arrivati in Macedonia. Ma anche, e forse Paolo, dopo aver vissuto questo tempo breve lì a Tessalonica, Forse può darsi che lui pensa che sia stato tempo perso. Sappiamo che Paolo è preoccupato, pensa che eh, i Tessalonicesi abbiano perso quel popolo che hanno ricevuto e quindi non vede l'ora di mandare qualcuno, manda Timoteo o voleva andare lui stesso. E quindi forse innanzitutto è un problema di Paolo, ci rendiamo conto che a volte abbiamo bisogno di verificare di capire se quello che è stato fatto è servito a qualcosa, quindi eh, forse, questo è un problema innanzitutto di Paolo, chissà quanti pensieri si è fatto su questa comunità, era là e non poteva andare a Tessalonica, era ad Atene e non poteva andare a Tessalonica, lui si sì, continua ad annunciare però e dice, ma come sarà finita questa comunità? E quindi è lui innanzitutto che ha paura che sia stato inutile questo suo viaggio, questo suo andare a Tessalonica. Penso che sia importante allora dirci e chiamare per nome, lo dicevo anche stamattina, quando abbiamo bisogno di verifiche, di confronti. Ad esempio, ciascuno di noi Vive la sua vita, i suoi impegni, e la sua missione, il suo servizio, eccetera. Però non basta, secondo me, vivere. Perché sia una vera esperienza, c'è bisogno di pensarci sopra quello che abbiamo vissuto. Non basta che noi serviamo 24 ore su 24 le persone, ma se poi non ci fermiamo e dire... Ma io alla fine che cosa ho fatto? Come ha fatto Paolo? Che cosa è successo? È, è stato utile quello che io ho fatto? Ci, ci vuole un po' di verifica, ci vuole il, fare il punto della situazione. Allora è una vera esperienza. Tante volte noi andiamo a letto senza renderci conto di quello che abbiamo fatto durante la giornata. A volte siamo talmente stanchi che spegniamo la luce speriamo di addormentarci su. E però questo non è il modo di vivere, ma potremmo dire che è un modo per essere vissuti, cioè di vivere passivamente la nostra vita. Invece noi abbiamo bisogno di vivere attivamente la nostra vita, non solo nel fare tante cose, ma nel capire che cosa abbiamo fatto, nel chiamarlo per nome. Ad esempio, i discepoli di Emmaus che hanno vissuto con Gesù eh, dicono a Gesù che lui è uno straniero che non capisce niente di quello che è successo eppure era lui stesso che aveva vissuto tutto questo però anche loro ne avevano la loro interpretazione a volte c'è il rischio di lasciarsi di essere spogliati della nostra stessa esperienza perché io la vivo in un modo, la mia esperienza, ma gli altri che mi vedono mentre sto facendo questa cosa hanno una loro interpretazione. E Gesù anche poteva incavolarsi, diciamo così, poteva arrabbiarsi e dire ma insomma, cioè, sono io che ho vissuto questa cosa qua e voi mi dite quello che è successo. No, Gesù sta in silenzio e ascolta quello che loro hanno vissuto, quello che loro stanno vivendo. Perché ciascuno di noi fa un'esperienza diversa ed è importante dare questo spazio perché ciascuno la possa esprimere. Se questi discepoli di Emmaus non si sfogavano, come potevano essere poi recettivi nell'ascoltare la parola del Signore? A volte abbiamo prima bisogno di svuotare il sacco. Per poi riempirlo di nuovo. E quindi Paolo è, è stato in silenzio, ha ascoltato, ha cercato di capire che cosa era avvenuto, e poi, ma dopo aver sofferto e subito oltraggi a Filippo, a Filippi, abbiamo visto anche stamattina eh, meditando il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, che Paolo poteva affrontare quell'esperienza anche in modo diverso. Come sapete abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi Vangelo. Paolo, dopo questa incarcerazione, poteva andarsene via con le orecchie basse e dire beh, basta, qua è finita la mia eh, vocazione apostolica, mi sono già stufato, chi me lo fa fare, insomma, a rischiare la vita così? E invece no, anzi, ancora più forte, ancora più coraggioso, ancora più pieno della grazia di Dio anche ha sperimentato nello stesso carcere, la Pentecoste, insomma, quindi a, eh, come sapete abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Sì, non è facile annunciare il Vangelo, però questo non ci ha fermato. E poi Paolo va alla consapevolezza, mm. ah, Volevo dirci qualcosa anche su questo coraggio di annunciarvi il Vangelo. Abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo. Di fatto, no, come già vi accennavo, la paresia dentro la realtà greca è questa libertà di parole, questa franchezza nel parlare. No? C'era la libertà per tutti, la democrazia, tutti potevano prendere parole, eccetera. Però è chiaro che poi dovevano sostenere questa parola e non era facile avere il coraggio di prendere la parola davanti a tutti per parlare e sostenere la propria posizione perché uno quando poi parlava rischiava anche di essere preso in giro di essere messo alla berlina eh, di eh, subire anche l'esilio, l'ostracismo e così via. Quindi sì c'era la libertà ma era alla fine una libertà dove tu dovevi rendere conto di quello che dicevi però anche qua non c'è semplicemente una franchezza, una libertà in questo senso, di dire vabbè io ho il coraggio di parlare ma è nel nostro Dio quindi questa eh, paresia, questa franchezza nel nostro Dio è la fede alla fine, no? cioè è il parlare con fede, è, non è semplicemente una libertà umana, ma la consapevolezza che io posso appoggiarmi, mettere, mettermi francamente eh, su Dio, mettermi eh, con tutto me stesso e quindi affidarmi totalmente a Dio. Quindi abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi in mezzo a molte lotte. Quindi, questa franchezza non è semplicemente una libertà umana, ma una libertà che viene dalla grazia di Dio, dalla fede. Ma come Dio ci ha trovati, e il nostro invito alla fede non nasce da menzogna né da disoneste intenzioni, neppure da inganno. Quindi, l'invito che noi vi abbiamo fatto, vogliamo chiarire quelle che sono le motivazioni interne, no? perché è interessante qua non basta annunciare il Vangelo, no? cioè loro hanno annunciato il Vangelo ma anche bisogna andare alle motivazioni. No? Noi a volte parliamo di meta comunicazione, non, non basta parlare di un oggetto, di quello che stiamo parlando, ma anche come sta avvenendo la relazione tra di noi e come ci comportiamo tra di noi, quindi non solo guardiamo al che cosa su che cosa stiamo discutendo, ma anche come è la nostra relazione, guardiamola dall'alto, come viviamo dentro. Allora Paolo non solo ha annunciato il Vangelo, ha parlato di Gesù Cristo, ma poi dice ma come noi ci siamo relazionati con voi e quindi questo porta la verità perché non basta che io dica quello in cui credo, ma anche andare alle intenzioni profonde, e, e Paolo sta facendo questo lavoro interno di spogliazione di sé, di manifestazione di quello che non nasce da menzogna, eh, né da disoneste intenzioni, neppure da inganno, cioè le motivazioni interne, ed è importante sempre andare alle motivazioni, perché da dove nascono le motivazioni della mia vita bisogna curare, potremmo dire, una sorta di intimità interiori con se stessi, con Dio allora poi diventa sostenibile anche una motivazione esterna e Paolo quindi va alle motivazioni interne e neppure da inganno, cioè non, non c'è nessunissima eh, intenzione di ingannarvi, di usarvi di mentirvi, di fare qualche modo per utilizzarvi. Come mai Paolo dice questo? No, innanzitutto è perché lui scava in se stesso, innanzitutto va sempre alle motivazioni profonde. Ma io avrò avuto il tempo di pensarci su, con che cuore sono andato in mezzo a queste persone con quale motivazione no? ha, ha fatto il suo esame di coscienza e forse avrà avuto anche il modo e il desiderio di manifestarlo perché? perché questo diventa una scuola di vita anche per loro loro che adesso sono diventati annunciatori in che modo possono annunciare? possono raccontarla oppure possono raccontare quello che è il messaggio evangelico e come loro sono eh, convocati in esso ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo così noi lo annunciamo eh, c'è il fondamento che è il Signore stesso ma eh, così come ce l'ha dato così come l'abbiamo ricevuto ve lo restituiamo a voi non cercando di piacere agli uomini ma a Dio che prova i nostri cuori è che sicuramente questa è una cosa da verificare continuamente no ma io cerco di piacere a dio o agli uomini è chiaro che le gratificazioni fanno piacere a tutti che sono importanti nella nostra vita no anche stamattina dicevo l'importanza di darsi eh, delle ehm, dei riconoscimenti un'attenzione reciproca dei feedback però allo stesso tempo siamo chiamati ad andare al fondamento delle nostre motivazioni. Ma io questa cosa la faccio per essere gratificato. Se la faccio per essere gratificato vuol dire che il mio cuore non è libero, vuol dire che è come andarsi affamato a dar da mangiare alle persone. In alcuni momenti posso anche sostenere questa fame, ma in altri momenti rischio di rubare alle persone quello che devo dare loro in fin dei conti. No? Quindi è importante riconoscere i nostri bisogni, di nutrirci, di eh, vivere in modo sano la nostra vita. Ma a Dio che prova i nostri cuori. Che cos'è questa prova eh, di Dio, questo eh, dochimazzo? È come il setaccio, no? vediamo come Paolo setaccia eh, continuamente la sua vita. Abbiamo parlato anche ieri del bisogno del discernimento la nostra vita è un discernimento continuo perché a volte possono entrare motivazioni diverse ed è importante ascoltarle prendersene cura e capire con noi come possiamo vivere la cura di noi stessi ma anche la cura degli altri come possiamo avere cura di Dio e del prossimo senza dimenticare noi stessi mai infatti abbiamo usato parole di adulazione e cioè ci rendiamo conto che a volte anche nella Chiesa ci possono essere queste parole di adulazione, quante volte eh, ci, lo facciamo, forse a volte può essere un po' scherzando, a volte avvengono, no? ci, ci si prende anche un po' in giro e ci sta, ma eh, quando ci si crede veramente non ci portano lontano ovviamente. Le parole di adulazione sono modalità per manipolare gli altri, quindi non possono essere mai parole libere. E un conto è lodare una persona con libertà senza attendersi niente, un conto è attendersi qualcosa. E Paolo ritorna sempre alla consapevolezza, no? Quindi dice una parola e poi dice come sapete, come sapete bene. E quindi dice... Ma voi è come dicesse avete fatto veramente questa esperienza oppure avete sperimentato qualcos'altro. Ecco, quindi anche capire, non solo Paolo sonda il proprio cuore, ma aiuta gli altri a fare verifica, a fare il punto della situazione, a fare il setaccio, a fare discernimento. Quindi quando una persona discerne cerca di capire al meglio eh, il senso della propria vita aiuterà necessariamente spontaneamente gli altri nel loro discernimento perché se noi abbiamo le idee chiare aiutiamo anche gli altri a chiarirle come sapete né abbiamo avuto intenzioni di cupidigia, cioè, non, cioè non, non abbiamo cercato niente da voi cioè in nessun modo e Dio ne è testimone, Paolo qui eh, eh, va alla garanzia di Dio, no? cioè alla consapevolezza che tutto questo è manifesto davanti a Dio, quindi quello che noi abbiamo fatto lo sappiamo noi, lo sapete voi e lo sa il Signore, quindi è tutto più chiaro di così, più limpido di così non può essere. E, e, e vedete che Paolo però ci tiene a chiarirlo, che se ci fossero dei dubbi così è importante chiarirlo. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Quindi Paolo qui che cosa fa? Dice il suo stile di vita e dicendo e raccontando il suo stile di vita che cosa fa? Fa da maestro alla comunità di Tessalonica, perché se ci fossero rischi che questa comunità abbia la tentazione dell'adulazione, che abbia la tentazione eh, della cupidigia, che abbia questo o quell'altro, verifichi anche se stessa, quindi diventa non solo una testimonianza da parte di Paolo ma anche la comunità si verifica di fronte a cose concrete, specifiche che Paolo dice quindi diventa un insegnamento importante un insegnamento concreto dove ciascuno, potremmo dire è chiamato a verificare se stesso nella propria realtà, nella propria intimità e lì dove... Dio è presente. Quando tu preghi, ritirati nella tua stanza e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Vuol dire che il Padre nostro è nel segreto, è lì che lo incontriamo. E quindi anche quando noi facciamo eh, l'esame di coscienza, quando siamo nella nostra stanza, siamo completamente davanti a Lui, Lui che vede nel segreto ci ricompenserà. Quindi è bello l'importanza di questa intimità col Padre, nella consapevolezza che Lui vede nel segreto. E questo raccogliersi nel segreto, nel silenzio e nella solitudine diventa il momento e il luogo dell'incontro con Dio, col Padre. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri pur potendo far valere la nostra autorità di Apostoli di Cristo quindi vediamo come Paolo lentamente cresce nel discorso e evidenzia le varie sfaccettature delle motivazioni che potrebbero esserci delle motivazioni subdole che non emergono e invece lui le, le fa emergere attraverso la parola fa, come dicevamo, questa meta-comunicazione. dice guardate che mentre siamo venuti da voi eravamo in questa situazione e, e allo stesso tempo, come dicevo, fa eh, scuola per la comunità di Tessalonica dove ci sono già dei responsabili, delle persone che si prendono cura della comunità. Questo mh, insegnamento, no? Eh, diventa anche il comprendere qual è il senso dell'autorità potremmo dire qual è il senso dell'apostolo e del missionario cioè ci possono essere tanti stili di apostolo e tanti stili di missionario ci possono essere tanti stili di autorità ma questo è lo stile di Paolo e, di, e degli apostoli che sono andati lì e allora questo vuole essere un um, seme un segno perché anche nella comunità di Tessalonica possano esserci gli stessi rapporti. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre che è a cura dei propri figli. Quando ci sono dei figli da riprendere, no? ehm, oppure delle persone che secondo noi non si comportano bene, la, la tendenza è a essere duri. No? Penso che tutti tendiamo ad avere questa, eh, questo stile di durezza. No? Non hai fatto così, non hai fatto ma È eh, un po' la tensione, un po' forse anche perché abbiamo paura di dirlo e allora ci mettiamo subito in atteggiamento aggressivo. No? Quindi eh, magari non ci sentiamo a nostro agio invece di essere assertivi nell'affermare questo bisogno, questa necessità aggrediamo l'altra persona e vediamo che Paolo sicuramente la comunità di Tessalonica aveva i suoi problemi e Paolo non è che ha cominciato a bastonare le persone a dire razza di vipere come Giovanni eccetera anche Giovanni avrà avuto uno stile annunciato la misericordia di Dio però vediamo che qua Paolo stato proprio una mamma insomma in sostanza cioè ha allattato queste persone che erano appena nate alla fede ha creato quel tepore no che quando la mamma prende in braccio il bambino no gli dà da mangiare non solo gli dà il cibo ma gli dà calore gli parla e anche voi penso spesso dentro la vostra missione fate e da mamma quindi, e quindi avete questa tenerezza, questa cura. E siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre a cura dei propri figli. Quindi, senza distinzioni, verso tutti, con tanta cura, con tanta disponibilità, così affezionati a voi che avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Cioè, San Paolo si è affezionato a queste persone, vede che sono figli di Dio, vede che il Signore ha dato la vita per loro e che anche Paolo, in fin dei conti, li sente anche ai suoi figli, perché... Donando il suo tempo, donando la sua disponibilità, donando il suo affetto, e il suo amore, sente questa maternità nei confronti di queste persone che hanno bisogno di cura, che sono appena agli inizi, che sono un po' goffi nel loro cammino cristiano, che hanno bisogno di essere presi per mano. E Paolo dice, vi abbiamo dato tutto, vi abbiamo dato la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari, ci siete diventati familiari, siete preziosissimi per noi, siete importanti, siete amati eh, non solo da Dio ma anche da noi, no? cari, e questo è quanto anche si scrive carissimi, la parola greca sarebbe amatissimi, noi traduciamo carissimi, ma la parola sarebbe amatissimi, la traduzione letteraria. Ci siete diventati amati, cioè ci siete diventati amorevoli, noi siamo stati amorevoli, ma voi siete stati amorevoli, quindi c'è stato questo amore reciproco, quindi queste persone non sono semplicemente amate da Dio, ma sono amate anche dagli Apostoli, da Paolo, da Timoteo, da Silvano. E' quindi questo clima di amore, questo clima caldo che sostiene, che alimenta, che fa fare i primi passi. Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica. Cioè noi non abbiamo mai smesso di lavorare, non ci siamo mai fermati, abbiamo cercato di mantenerci, abbiamo avuto cura di noi stessi ma innanzitutto abbiamo avuto cura di voi lavorando notte e giorno per non essere di peso da alcuno di voi ci siamo mantenuti non tanto perché non abbiamo fiducia di voi ma perché non vogliamo caricare e appesantire la vostra comunità e vi abbiamo annunciato il Vangelo che è la cosa più importante è quello per cui siamo venuti voi siete testimoni vedete quanti richiami alla consapevolezza e alla responsabilità e lo è anche Dio, quindi c'è sempre questa doppia testimonianza che il nostro comportamento verso di voi che credete è stato santo, giusto e irreprensibile. Mi sembra importante questa duplice testimonianza che dice la verità dei fatti, no? quindi la testimonianza di Dio e della comunità di Tessalonica. Dio ne è testimone quindi questo fare tutto davanti a Dio questa consapevolezza e penso che anche questa consapevolezza noi siamo chiamati a ricordarla dentro le nostre giornate mentre lavoriamo, mentre facciamo qualcosa per gli altri lo facciamo davanti a Dio Dio ne è testimone Dio ne è consapevole e quindi questa eh, certezza che Dio vede che vede tutto quello che noi viviamo e facciamo mi sembra importante e potente anche verso di voi quindi cioè anche i tessalonicesi sono consapevoli di questo quindi questa testimonianza questa semplicità questa apertura di cuore il nostro comportamento è, è stato santo giusto e irreprensibile cioè non, abbiamo, non vi abbiamo fatto niente del male, cioè noi siamo tranquilli e sereni, insomma. Sapete pure che come un padre verso i propri figli abbiamo esortato ciascuno di voi. Quindi in, queste, in tutte queste immagini che abbiamo eh, ci sono le immagini della cura, del modo di vivere questa cura e poi soprattutto termina con queste due immagini di maternità e di paternità. Eh, abbiamo esortato ciascuno di voi e vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio Innanzitutto, eh, come sappiamo dentro la tradizione ebraica c'era la mamma che faceva eh, crescere il bambino ma poi la disciplina, la musha che era il bastone eh, toccava al padre che doveva dare la giusta via al figlio ai figli quindi era lui che educava ecco di fatto qua eh, Paolo dice che sì, noi vi abbiamo educati ma il modo di educare di Paolo è quello dell'Apostolo quindi l'esortazione esortazione significa eh, incoraggiamento quindi sostegno del cuore significa consolazione significa sostegno significa esserci questo è lo stile eh, della eh, parenesi eh, paolina, del, dell'incoraggiamento, del vivere uno stile secondo Dio, cioè la vita morale potremmo dire che Paolo eh, incoraggia dentro la, le comunità che evangelizza abbiamo esortato ciascuno di voi quindi l'esortare quindi è questo incoraggiare quello che dicevo vi abbiamo incoraggiato vedete che viene detto in tutti i modi però alla fine è la stessa cosa e scongiurato scongiurato è qualcosa di più forte perché scongiurare come sappiamo è quando si è davanti al pericolo di comportarvi in maniera degna di Dio che eh, vi chiama il suo regno e la sua gloria lo scongiurare è qua relativo ovviamente all'avvenuta del regno il tempo si è fatto breve, non c'è tempo da perdere e quindi vi scongiuriamo di non perdere tempo. C'è questo forte monito verso la comunità di Tessalonica. È piena disponibilità dei tessalonicesi che viene sottolineata da Paolo, ma anche la potenza dello Spirito Santo, la presenza del Signore che non abbandona mai la sua Chiesa. E anche la ricchezza interiore di Paolo, perché Paolo poteva anche non dire niente. Invece lui non solo ha annunciato il regno, ma ha esplicitato le sue motivazioni interiori. E facendo così, esplicitando le sue motivazioni interiori, aiuta gli altri a verificare le loro, come già dicevo. Questa mh, paresia alla fine è questa fede incrollabile che non si lascia eh, bloccare da niente e da nessuno cosa eh, le ragioni che sostengono Paolo sia da un punto di vista eh, negativo cioè ciò che ha evitato e in senso positivo le qualità che hanno distinto la comunicazione dell'Apostolo ecco, di fatto ve le ho già spiegate poi potete andare a rileggerle. e poi questo diventa anche occasione per fare il punto della situazione del nostro cuore, della nostra vita ma io come sto vivendo la mia vita? come sto vivendo la mia vocazione, e come sto camminando e come eh, vivo la mia consacrazione e la mia donazione a Dio. Ecco, questo diventa il lavoro per voi e, e quindi buon lavoro.